Ciao sono Marco e ti ho portato in questo momento come vedi in un pezzettino di quello che io uso normalmente come percorso per venire a correre con il fedele amico a quattro zampe che corre qui davanti a noi, oggi però non corriamo perché abbiamo avuto una giornata piuttosto intensa e poi soprattutto ieri sono venuto sempre qui a correre e ho spinto veramente molto e ora mi sembra giusto gratificarmi con una rasserenante e rilassante passeggiata. Questa mattina sono stato a Roma per delle commissioni e per raggiungere il punto in cui io sarei dovuto arrivare e dove sono poi comunque di fatto arrivato ci ho messo circa un'ora e mezza di traffico intensissimo sul raccordo anulare. Ora, questi momenti potrebbero essere da maledire perché praticamente eravamo fermi sotto il sole cocente oppure puoi fartene una ragione e tradurli trasformarli in momenti preziosi e formativi infatti cosa ho fatto? ho messo su un bel file audio di formazione esatto, un audio corso perché l'ho fatto? perché a me interessano queste cose la radio ce l'ho, certo, posso mettere la radio e la radio va benissimo perché ti porta a spasso con la fantasia, ti aiuta a orientare diversamente dei pensieri ma se hai qualcosa che tu hai a cuore, come per esempio io ho a cuore il fatto stesso di poter condividere con te dei messaggi formativi, allora che cosa faccio? Mi formo e poi continuo a riversare su di te queste cose che io vado ad acquisire. Per me la formazione è vita, scoprire sempre cose nuove, scoprire cosa posso migliorare in me, è qualcosa di fondamentale. Io poi che faccio lo riverso su di te, studio al posto tuo in buona sostanza. Ci sono audiocorsi di ogni genere. Se sei una persona che eh, fa molto traffico, eh, o meglio, subisce molto traffico durante le giornate, King, vieni qui, passiamo di qua. Ti consiglio vivamente di metterti in macchina degli audiocorsi. Perché dovrei formarmi, forse penserai? Ma perché se un giorno dovesse capitarti una opportunità... Bene, questa diventa un'occasione, una vera e propria opportunità, nel momento in cui tu sei preparato preparata a riceverla. Mi spiego, la botta di culo non esiste, la fortuna è quando l'opportunità incontra lo, la preparazione e se non ti fai trovare preparato o preparata l'opportunità svanisce. Quindi scegli degli audiocorsi settoriali se tu hai un settore specifico, scegli audiocorsi di formazione personale se questa è quella che ti piace, che poi la formazione personale poi si suddivide in tantissime altre branche, come non so, magari la comunicazione, la persuasione, eh, le relazioni e tante cose di questo genere qui. Ma metti in macchina qualche audiocorso proprio perché puoi trasformare i momenti produttivi, quei momenti in cui malediresti anche anche il cielo, si può fare, l'ho fatto io, puoi farlo anche tu. Io mi auguro di aver portato nelle tue orecchie qualcosa di positivo, ti invito nuovamente a metterti in automobile, a cercare e acquistare degli audiocorsi importanti per te, per la tua carriera, per la tua formazione, per la tua trasformazione. Mettili in macchina e trasformali in momenti produttivi. E poi, se sei una persona che passa veramente molte ore in macchina, beh, probabilmente nel giro di un anno potresti essere in condizioni di dare qualche esame all'università, perché eh, ci sono dei pendolari che fanno veramente tante tante ore di traffico. Mi auguro veramente di averti dato qualche cosa di positivo. I continuiamo la nostra passeggiata, oggi giro breve e semplicemente passeggiando, perché abbiamo già spinto abbastanza ieri, correndo, e oggi ci gratifichiamo così, con una bella passeggiata rilassante, ti saluto con un abbraccio, ciao!